Possiamo riprendere. Allora, eh, quanti di voi hanno provato a eh, mettere in ordine le funzioni? Possiamo farlo, possiamo farlo adesso. Date un'occhiata e ditemi eh, qual è la prima. Le avete almeno copiate? Va bene. Allora possiamo arrivare alle, alle soluzioni. Qual è la più piccola, quella che cresce più lentamente delle funzioni che avevamo visto nella pagina precedente? La risposta è 1 su x. Poi Abbiamo il logaritmo di x e il logaritmo in base 2 di x che crescono esattamente allo stesso modo perché tutti i logaritmi crescono allo stesso modo se io moltiplico per una costante un logaritmo posso passare da una base all'altra quindi tutti i logaritmi crescono allo stesso modo x più seno di x x più qualcosa di più piccolo di, b, di x una costante più x tutti quanti crescono sono θ di x crescono come x perché se io ho una funzione che cresce meno di x più x quella funzione cresce come x x logaritmo di x è il passo successivo delle funzioni che crescono in fretta x logaritmo di x al quadrato se volete x ha un qualche esponente maggiore di eh, a questo punto abbiamo questa funzione perché questa funzione cresce come x alla 21 tutti gli altri termini sono più piccoli e alla x e il campione è x alla x x alla x cresce più di e alla x cresce più in fretta di e alla x E non ho Google per farvelo vedere però mi aspettavo che sarebbe stato un problema e quindi avevo fatto il plot prima di, eh, prima di venire ultimo po' chiudere la porta piace. Allora, vediamo un, un approccio pratico al, al calcolo, se volete, della complessità. Eh, da, da praticoni noi dividiamo una serie di classi di problemi. Abbiamo i problemi logaritmici, lineari, logaritmico lineare, log linear, quadratici, cubici, esponenziali e ci sarebbe ancora la classe che cresce ancora più di un esponenziale che era x alla x ma diciamo che queste sono le grosse classi di cui noi ci occupiamo ripeto, questo è un approccio riduttivo da praticoni è un approccio da ingegneri un matematico distinguerebbe una funzione che cresce come n quadro da una che cresce come n alla 2.23 noi non lo facciamo. La cosa che è importante vedere e la cosa di cui dobbiamo renderci conto eh, subito è eh, che cosa vuol dire la complessità. Allora, prendiamo alcune di queste complessità. Prendiamo, immaginiamoci che venga eseguita un'istruzione ogni eh, microsecondo e vediamo quanto tempo effettivamente è necessario per eseguire il nostro algoritmo allora questi sono una serie poi devo comprarmi un filo perché sto scomodissimo ma, allora, eh, questi, questi sono dei blocchetti eh, questa, questa, questa tabella deve essere vista come composta da 8 blocchi gli otto blocchi corrispondono a diversi, sette blocchi corrispondono a diversi valori del, dimensioni del problema e il primo ci dà la formula. Allora vediamo che eh, se il tempo è costante e io ho n dati, la formuletta è logaritmo di n, eh, è o grande di 1, eccetera. Allora, guardiamo quando il mio problema ha 10 dati, la dimensione del mio problema è 10 e vediamo un po' quanto tempo impiego. Allora, se il mio algoritmo richiede, ha una complessità costante, complessità costante vuol dire o grande di 1, o grande di 1 è il sogno, è quello che più di tutti io vorrei o grande di 1 vuol dire che il tempo che impiego a fare un'operazione non dipende dalla dimensione del problema. Allora, se il, il tempo è, eh, richiesto è O grande di 1 e il mio problema è di 10 elementi, impiego un millisecondo. Eh, se è logaritmico impiegherò 3,3, se è lineare... 10 millisecondi, n log n 33, quadratico 10 al quadrato, cubico 10 al cubo, esponenziale 1024. Allora, guardate come al crescere delle dimensioni del problema questi tempi crescono. Allora, mi basta già vedere che se invece di avere 10 elementi io ne ho 100, 10 alla seconda, il, eh, il mio. Eh, il tempo che io eh, impiego in pochissimo tempo raggiunge dimensioni eh, assolutamente non trattabili ci vuole veramente poco scrivendo un algoritmo malamente se la complessità è elevata ci vuole veramente poco per eh, impiegare, per arrivare a tempi di esecuzione che non sono sostenibili guardate che Bastano 100 elementi e il mio algoritmo esponenziale richiede qualcosa come 10 alla 17 anni. L'algoritmo cubico richiede un secondo, però se ho mille elementi richiede 16 minuti. Allora, 16 minuti può non, può non sembrare tanto con mille elementi, ma immaginate che è il tempo richiesto per ordinare i dati in un menu attendibile allora io scrivo il mio algoritmo di ordinamento lo faccio in un corso di informatica e scrivo un algoritmo cubico di complessità n cubo lo provo con 10 elementi istantaneo, sono contento lo uso da qualche parte e tutte le volte che l'utente preme un tasto deve aspettare eh, 16 minuti perché gli compaia il menu a tendina. e quando i dati diventano 10 alla quarta vi rendete conto che i minuti diventano giorni, i secondi diventano minuti, eccetera. Quindi ci vuole veramente poco perché eh, il problema sia di fatto intrattabile. Io non sono in grado, posso considerare il problema come non risolvibile. Da un punto di vista matematico è sempre risolvibile, certo, però 31.000 anni può sembrare una cifra eccessiva per cui per un ingegnere quello è non risolvibile, per un matematico no. Allora, domanda per vedere se fino a qui mi avete seguito nonostante la lunga pausa caffè. Allora, eh, complessità O grande di n quadro e complessità... La ho o la metto in tutte e due? O la metto in uno solo? complessità di o grande di n quadro o, o grande di 2 alla n qual è, qual è peggiore come complessità quale sono meno contento come, come algoritmo quale dei due algoritmi mi sembra funzionare meglio è meglio n quadro o 2 alla n qui ho una risposta giusta, sussurrata qualcun altro? qual è meglio? n quadro n quadro è sicuramente una complessità che mi va meglio perché n quadro è 2 alla n non posso farvelo vedere ma n quadro sale molto più lentamente di 2, di 2 alla n eh, con 100, io faccio una prova con 100 elementi il mio algoritmo fu impiega 10 secondi e il mio algoritmo bar che ha una complessità maggiore ne impiega 4, poi metto 1000 elementi, il mio algoritmo FU ne impiega 12 e il mio algoritmo BAR 4,5. È possibile? Allora, due possibili, tre possibili risposte, sì, no, non so. Chi è per il sì? Chi è per il no? E gli altri li do per default sul non so. Allora, sì, è possibile. è possibile, perché vi ho detto che questa è una notazione asintotica. Noi stiamo parlando di che cosa succede dall'algoritmo da un certo punto in avanti. Se io so quanti sono, qual è la dimensione del problema che devo affrontare con il mio algoritmo, non uso la notazione asintotica, uso un cronometro per scegliere quale usarlo. Esatto se io so quanti sono i dati di ingresso non ho bisogno di fare un'analisi analitica del problema vado a vedere qual è l'algoritmo che funziona meglio e l'analisi asintotica non mi dice nulla se i dati sono pochi allora mille tendenzialmente è poco esistono problemi per cui mille non è poco però per la maggior parte dei problemi che ci troviamo ad affrontare in questo corso ad esempio mille tutto sommato è poco come, come numero di elementi di ingresso, quindi il fatto che con mille elementi sia molto molto meglio usare un algoritmo che ha una complessità superiore è perfettamente possibile oserei dire di più è probabile perché quando i dati di ingresso sono pochi, gli algoritmi più brutti, gli algoritmi che hanno una complessità maggiore, molto spesso funzionano meglio per cui talvolta capita di vedere degli approcci molto molto ben fatti che man mano spezzano il problema in blocchi sempre più piccoli e quando il blocco diventa abbastanza piccolo lo affrontano con un algoritmo che ha una complessità altissima, che però sul blocco piccolo funziona bene. Allora, vediamo come determinare una in modo approssimato, in modo veloce quello che vogliamo fare è capire eh, la complessità e poter calcolare la, la notazione eh, O grande in fretta e poterla provare allora ci sono eh, solitamente noi non abbiamo bisogno di calcolare in modo analitico il, il tempo richiesto da un algoritmo ma guardando come funziona l'algoritmo applicando qualcosa come 5 semplici regole eh, riusciamo a capire più o meno qual è la complessità regola 1 ogni operazione elementare usa un tempo di calcolo costante allora costante nell'analisi eh, nell di complessità si dice o grande di 1 non sto parlando della chiamata una funzione o meglio non sto parlando della chiamata a qualsiasi funzione, sto parlando di, della chiamata a alcune funzioni, ad esempio la printf posso pensare che usa un tempo che è o grande di 1, eh, forse dipenderà dal numero di caratteri della stringa di ingresso se vado a fare il fine, ma con la dimensione del problema questo solitamente non, non c'entra. Quindi una funzione di qualche tipo, eh, di qualsiasi tipo, richiede un tempo costante, una somma, uno shift, una printf, una, un, il calcolo di un logaritmo, queste funzioni qui le posso considerare tutte costanti e quindi ho grandi di 1. Uh, la regola 2 è praticamente la regola 1 bis e ci dice che la differenza di tempo dell'esecuzione di uh, funzioni elementari la posso assolutamente trascurare, è qualcosa che non mi riguarda nell'analisi di complessità. Se ho davanti a me un branch, se ho un if, se l'esecuzione può proseguire di qua o di là, e io devo calcolare la complessità, scelgo il ramo che pesa di più, scelgo il ramo più complesso. Perché comunque sto cercando di calcolare il limite superiore, quindi tutto sommato se posso scegliere fra due strade, scelgo quella più faticosa da percorrere. se io ho una sequenza di eh, operazioni la somma di queste operazioni avrà una complessità pari alla più grande delle operazioni coinvolte ad esempio se f è o grande di n 4 e g è o grande di n cubo la somma sarà o grande di n cubo quindi quando io faccio una somma butto via tutti i termini, tutte le complessità tranne quella maggiore ultima regola il prodotto allora se due processi sono costruiti in modo che uno dei processi è ripetuto un certo numero di volte allora la complessità generale è pari alla, eh, alla, alla, alla, al prodotto delle complessità due processi. Il più semplice vederlo con un esempio, immaginiamo di dover fare una qualche operazione per ogni elemento di una matrice, allora la qualche operazione avrà O grande di 1, il ciclo lo devo ripetere per n quadro volte, perché devo farlo per ogni elemento della matrice, e quindi alla fine la mia funzione avrà una complessità pari alla, al prodotto di n quadro per 1. E questo lo vediamo chiaramente nei cicli annidati. Ad esempio, immaginate di dover calcolare la complessità di questo ciclo. Qual è la complessità di questo ciclo? Beh, noi possiamo dire che sommare 1 alla variabile zap è un'operazione elementare e quindi ha una complessità unitaria. A questo punto io ho un'operazione che ha complessità costante O grande di 1 che viene ripetuta in un ciclo che ha complessità O grande di n quindi la complessità risultante sarà O grande di n per 1 quindi quel blocchetto lì avrà complessità O grande di n ripeto lo stesso, lo stesso ragionamento per il ciclo esterno io ho un blocchetto che ha complessità o grande di n all'interno di un'operazione che ha complessità o grande di n e il risultato finale è complessità di n quadro. quindi se io voglio capire qual è la complessità di quelle poche righe di codice quelle poche righe di codice hanno una complessità che è o grande di n quadro. cosa vuol dire? che <coughs> tralasciando l'inizializzazione perché noi pensiamo da un certo punto in avanti quando il problema è abbastanza grande se il problema viene, aumenta di 10 volte il tempo aumenta di 100 più o meno a spagna questa è l'idea quindi il tempo aumenta come il quadrato della dimensione del problema la complessità dell'algoritmo è o grande di M quadro. Eh, la cosa importante è che quando noi facciamo un'analisi di complessità il tempo, la cosa più importante per guardare il tempo sono i cicli annidati. Non è la lunghezza del codice, è, sono i cicli annidati, i cicli dentro i cicli. Quello che mi fa la differenza quando io ho un programma e voglio calcolare la sua e i suoi tempi di esecuzione quello che vado a vedere sono i cicli dentro i cicli vediamo un, un esempio un po' più complicato in cui ho un ciclo dentro un ciclo però il ciclo interno viene eseguito un numero di volte che dipende dal ciclo esterno è una situazione estremamente comune in tutti i programmi, in tutti gli algoritmi che ci possiamo trovare a fare ad esempio il ciclo interno parte da T e arriva fino a L che vuol dire che avrà una, viene eseguito n-t volte. allora se noi proviamo a scrivere questa eh, il tempo, la, la funzione che calcola il tempo, vediamo che iniziamo a fare una sommatoria di n-t per t che va da 0 a n-1 eh, questa si può alla fine semplificare con alcuni semplici passaggi matematici che lascio per esercizio al all'ascoltatore, questa si chiama una dimostrazione per intimidazione eh, comunque usando un semplice passaggio si vede che il, il tempo è n quadro meno n mezzi e questo vuol dire che la complessità del mio algoritmo è di nuovo n quadro ovvero sì, il mio, questi due cicli eh, hanno una complessità identica ai due cicli che abbiamo visto nella slide precedente sono più veloci, sicuro, io prendo un cronometro, alla fine questo programma è più veloce dell'altro, perché fa meno iterazioni, però la complessità è la stessa, vuol dire che cresce nello stesso modo. Una delle regole che abbiamo indicato come la regola della somma, se io ho due blocchi che si seguono e devo calcolare qual è il, la complessità dei vari blocchi, beh, la complessità dei vari blocchi è semplicemente pari alla complessità del blocco più complesso quindi se io ho un blocco di complessità O grande di n seguito da un blocco di complessità O grande di n quadro l'algoritmo risultante ha complessità O grande di n quadro altro esempio della regola che avevamo visto prima eh, le, le, le condizioni eh, i branch se io ho, ad esempio, quando T è pari, quando T è pari metto 0 zap e quando T è dispari faccio quel ciclo for, allora la complessità, del fo, la complessità del caso in cui T è dispari è O grande di n, la complessità del caso in cui T è pari, T per 102 vuol dire calcolo il resto della divisione di t per 2 se il resto è 0 eh, allora se il resto è 1 allora eseguo il for, se il resto è 0 allora 0 già. comunque ho due eh, i due branch i due, i due rami del ciclo dell'IF hanno complessità diverse quando io vado a vedere la complessità globale devo andare a prendere la complessità del ramo più complesso quindi io avrò che l'if ha una complessità o grande di n e l'algoritmo risultante avrà o grande di n per o grande di n come risultato o grande di n4. Quindi di nuovo abbiamo un uh, ciclo che ha la stessa complessità di quelli visti in precedenza. Vi faccio notare che i tempi di esecuzione di tutti questi cicli sono man mano sempre più bassi perché il primo aveva due cicli for da 0 a n tutte e due quindi faceva comunque n quadro passi il secondo ne fa molti meno perché il ciclo interno è più corto il terzo ha il ciclo interno che viene eseguito la metà delle volte quindi è di nuovo ancora più veloce se voglia. nonostante questo la complessità risultante dell'algoritmo è esattamente la stessa allora consigli quando vi trovate davanti a un algoritmo eh, le uniche operazioni che sono interessanti sono le operazioni che richiedono tempo e uno impara a vederle molto velocemente eh, quindi uno spezzetta l'algoritmo in dei blocchi che più o meno conosce eh, cerca di capire quali sono le relazioni fra questi blocchi ad esempio due cicli formano dentro l'altro più o meno uno capisce sa che la complessità è n quadro eccetera e una volta che ha ridotto che ha identificato questi blocchi vede qual è il più grande applicando la regola della somma se uno è dentro l'altro calcola deve usare la regola della moltiplicazione butta via tutte le possibili costanti che sono comparse perché non ci interessano quando facciamo un'analisi di complessità e prendiamo soltanto il fattore dominante allora con questo abbiamo fra virgolette terminato la parte di complessità ci sono una serie di cose su cui bisogna fare una grande attenzione allora la prima l'ho già detta e continuo a ripeterla quando noi parliamo di complessità non stiamo parlando di tempo di esecuzione. Eh, la complessità non è il tempo di esecuzione. La domanda a cui rispondo quando mi chiedo qual è la complessità di un algoritmo è implicitamente ma posso applicarlo quando i dati sono tanti tanti? punto interrogativo, Non è quanto tempo ci metterà, è posso usarlo. Uh, e questa è una domanda, una domanda diversa uh, se i dati sono in qualche modo limitati non è la complessità che mi aiuta a scegliere quale algoritmo utilizzare la complessità non mi aiuta a, a, a dire se un algoritmo è più veloce o più lento la, la domanda a cui risponde la complessità è ho speranze di arrivare alla fine o devo aspettare 31.000 anni prima di trovare il percorso ottimo fra queste mille città Quindi non stiamo parlando di tempi, ma stiamo parlando di utilizzabilità. Talvolta si usa il termine scalabilità. Il mio algoritmo è scalabile, è ancora in pratica utilizzabile quando il problema cresce, cresce come dimensione. Ripeto, questo bisogna stare attenti. Un'altra cosa su cui vale la pena riflettere, fermarci un attimo, è... è All'inizio, proprio all'inizio di questo gruppo di slide, eh, ho, ho detto che le cose critiche sono, da un lato il tempo impiegato dall'umano, dal, dall dal programmatore, e dall'altra parte l'utilizzo di risorse, tempo e spazio. E poi, da, dopo due o tre slide, ho smesso di parlare di spazio e ho parlato soltanto di tempo. Allora, tutto questo lo possiamo fare anche per il tempo è meno solito, è meno usuale, ma è possibile farlo per il tempo, in alcuni casi è fondamentale farlo per il tempo. Quindi esattamente come io uso la notazione O grande riferendomi al tempo di esecuzione, così io posso utilizzare la notazione O grande riferendomi alla quantità di memoria necessaria per fare alcune operazioni. Ripeto, la stragrande maggioranza delle volte implicitamente assumo e sto affermando che ho abbastanza memoria e quindi quello che mi interessa è il tempo, in alcuni casi questo non è vero e quindi è anche importante dire che il mio algoritmo ha bisogno di una memoria che è O grande di N cubo il che vuol dire che magari dopo un po' di tempo non mi basta più l'hard disk non mi basta più il blocco di hard disk e non mi basta più niente, non posso usarlo. Il, il terzo punto è quello su cui vale la pena di... Entrare ancora più in dettaglio ed è ma di cosa, sto, di, di cosa mi sto trattando? Il caso peggiore, il caso medio o il caso, il caso migliore? Allora, ripeto, è, è importante porsi il problema, molto spesso questo non ha soluzione, eh, ma la domanda, la domanda è importante: a cosa sono interessato io? Io sono interessato a un algoritmo che solitamente funziona o sono interessato a un algoritmo che se tutto va male comunque riesce a darvi una soluzione? Non solo. Con tutto che la notazione O grande è una notazione, eh, in, è un limite superiore, talvolta viene usata per il caso medio. Per cui talvolta trovate scritto che nel caso medio la complessità è O grande di Probabilmente se ci mettessimo a esaminare le parole una a una eh, ci renderemmo conto che questo non è completamente corretto ma non è importante, non parliamo il più delle volte non parliamo per dire cose corrette, parliamo per farci capire e quando io dico che nel caso medio il mio algoritmo ha una complessità che è o grande di n è perfettamente chiaro che cosa sto dicendo con tutto che la complessità o grande di n in teoria vorrebbe dire caso per te. Quindi io uso le complessità anche eh, entrando nello specifico di caso migliore, caso medio caso, e caso ottimo. Eh, soprattutto perché talvolta, anzi la maggior parte delle volte, è impossibile riuscire a capire qual è il caso medio. Nel senso che per il caso medio effettivamente io ho bisogno di provarlo mentre il caso ottimo posso anche arrivarci da un punto di vista puramente analitico io ho un vettore, lo voglio ordinare è già ordinato wow! quello è il caso ottimo il caso peggiore beh dipende tipicamente quando è ordinato all'incontrario e eh, il caso medio di nuovo quale sia esattamente il caso medio dipende molto dall'applicazione, da cosa sto facendo da quante prove devo usare eccetera allora vediamo alcune, alcune classi, cioè proviamo a fare qualche commento eh, qualitativo, non quantitativo sulle classi di complessità allora, classe 1 o grande di 1 si dice che la mia funzione è costante paradiso, non potrei avere niente di meglio, sono felice, dal punto di vista della complessità sono felice, perché la, la, il tempo che impiega il mio algoritmo non dipende dal numero di dati di ingresso, per cui se sto esaminando la complessità sono felice, magari ci mette sei mesi, ci mette sei mesi se io ho un problema di dimensione 2 ho 2 miliardi, quindi sei mesi sono lunghi, probabilmente se ho un problema di dimensione 2 non lo uso, però non ci mette più tempo se il uh, non ci mette assolutamente più tempo se l'algoritmo uh, se il problema il dimensione del problema cresce logaritmico beh sono ancora abbastanza contento uh, tipici esempi di, di, di, di problemi logaritmici sono i problemi in cui io in qualche modo riesco a ridurre il, uh, lo spazio lo spazio di ricerca. Io riesco a, a già ad usare una certa intelligenza per risolvere il mio, il mio problema. Allora, se io riesco, riesco a farlo, il problema ha una complessità logaritmica e generalmente la cosa mi rende molto occupante. Ad esempio, ho tanti numeri, devo trovare il più eh, grande. Come faccio a trovare il più grande fra tanti numeri? Posso confrontarli a due a due, poi confronto a due a due... I campioni, poi confronto 2 a 2 i più grandi che ho trovato eccetera eccetera dopo un numero di passi che eh, dopo un numero di confronti dopo un certo numero di confronti dopo un certo numero di confronti ho, il, ho il, il numero più piccolo questo è un tipico esempio di algoritmo lineare la ricerca che abbiamo visto scorro la mia lista un elemento alla volta, andando avanti, un passettino alla volta, fino a che non trovo quello che devo trovare. Tipico esempio di algoritmo lineare. Direi che ancora mi va bene, sono ancora contento se la classe di complessità è una di queste. E mi spingo a dire che sono anche contento se il tempo richiesto dal mio algoritmo è n log n vedremo, vedrete in futuro che ci sono svariati algoritmi che hanno una complessità n log n l'ordinamento è un tipico esempio di algoritmo che se fatto bene ha una complessità n log -A. Quadratico inizio a storcere il naso tutte le volte che ho un ciclo dentro un ciclo quasi sempre alla fine finisco con una complessità che è quadrata Cubica ciclo, dentro un ciclo, dentro un ciclo, direi che già mi va piuttosto male, esponenziale e fattoriale sono classi di complessità che rendono molto in fretta il mio problema intrattabile. Siamo ai 31.000 anni dell'esempio della tabella. Se il problema ha una complessità esponenziale o fattoriale, molto probabilmente, molto in fretta Perdo ogni speranza di risolverlo e devo inventarmi qualche, qualche altra cosa. Allora, un esempio di problema esponenziale: se io ho un insieme di oggetti e voglio calcolare tutti i sottoinsiemi di quell'insieme, in qualche modo impiego un tempo esponenziale. Un tempo eh, fattoriale, se io voglio, ad esempio, dato un, un insieme di eh, oggetti, io calcolo tutte le possibili permutazioni. Se il mio algoritmo è basato sul calcolo di una permutazione, il mio algoritmo è un algoritmo fattoriale. Quando il problema cresce, cambio algoritmo. Cerchiamo di eh, valutare la complessità. Allora, vi ho già detto io che una ricerca, una ricerca lineare, quindi io ho un elenco di valori, li scorro e vado a vedere qual è quello che quando è che trovo quello che sto cercando ha una complessità o grande di n ma non credo che nessuno di voi usi questa tecnica quando cerco una parola su un vocabolario non prendete il vocabolario e iniziate a leggerlo dall'inizio alla fine finché non trovate la parola che stavate cercando quello che voi fate solitamente è una versione un po' più furba ma fondamentalmente è una ricerca dicotomica quindi se voi state cercando una parola aprite il vocabolario, guardate se la parola sta nella metà destra o nella metà sinistra, scegliete una delle due metà che è la metà in cui contiene la parola, riaprite più o meno a metà di quel pezzo di vocabolario e andate a vedere se la vostra parola sta di qua o di là, eccetera. Allora, se fate le cose esattamente, tagliando esattamente a metà in ogni passaggio, la ricerca si chiama dicotomica. Solitamente... Un essere umano non fa una ricerca dicotomica cercando una parola su un vocabolario perché se cerca zibibbo non apre il vocabolario a metà, lo apre già un po' più verso la fine. Ma il concetto, l'idea di base è quella della ricerca dicotomica, io prendo un punto e poi vado a vedere se quello che stavo cercando sta di qua o di là e sposto la mia attenzione in una delle due parti. Allora, secondo voi qual è la complessità di, una, di un algoritmo di ricerca dicotomica? Qualche idea? Viene molto bene eh, immaginarsi un albero. Io sono in un certo punto e devo decidere se andare a destra o a sinistra. Se vado a sinistra, controllo la parola e decido se vado a destra o a sinistra. Poi controllo la parola, se una volta che sono andato, controllo se andare a destra o a sinistra, e così via. Finché a un certo punto, partendo dalla radice che è in alto, lentamente cado giù e arrivo a una foglia. Tutte le foglie, l'insieme delle foglie e dei nodi, contengono tutte le parole del mio vocabolario. Però io non le ho esaminate tutte io ho fatto un percorso che va dalla radice giù fino a una foglia. Qual è la complessità del mio algoritmo? La complessità è logaritmica. È logaritmica, non ho bisogno di dire logaritmo in base 2, in base 3 o in base e, perché tutti i logaritmi più o meno sono, crescono allo stesso modo. Non sono uguali, ma dal punto di vista della complessità tutti i logaritmi crescono esattamente allo stesso modo. A questo punto che avete risposto senza nessuna esitazione alla domanda che vi ho fatto, proviamo a mettere, cosa c'è da qui? Una slide spuria, eh, proviamo a mettere invece di veloce lenticcio, proviamo a metterci delle complessità in questa tabella partendo, partendo dall'altro allora add element io aggiungo un elemento se vi ricordate la vecchia slide era, era verde verde veloce veloce e qui che complessità ha l'operazione di aggiungo un elemento qualche intrepido va bene li mettiamo tutti il fatto che non compaiano lentamente uno alla volta vuol dire che in qualche modo potevo prevedere che noi non foste così reattivi in questo, in questo momento comunque aggiungo un elemento è eh, qualcosa che ha una complessità grande di uno grande di 1 significa che non il tempo che ci metto non dipende da quanti elementi ci sono già nella lista. È vero questo, ma ni, perché se la lista è implementata con una array list, talvolta aggiungere un elemento significa fare una malloc, spostare, cosa... va bene, ma trascuriamo il problema. Eh, solitamente ha una complessità o grande di 1 sia nel caso della linked list sia nel caso dell'array list. Cancellare un elemento, abbiamo detto che cancellare un elemento, remove object, implica l'andarselo a trovare. Questo vuol dire che la, eh, la, mia, eh, la mia procedura sarà composta da due pezzi, uno è trova l'oggetto che voglio cancellare e l'altro è rimuovilo. Se la lista è una array list, allora cercare a complessità o grande di n, cancellare a complessità o grande di n, perché devo tirare su tutti gli altri. Se la mia lista è una linked list, trovare a complessità o grande di n e, cerca e cancellare a complessità costante, perché devo soltanto staccare i puntatori e rimetterli assieme e riannodare la lista togliendo quell'elemento complessità generale dell'operazione quant'è? O grande di n. Tra l'altro se come mi immagino è scritta in modo abbastanza ottimizzato, nella remove in realtà io faccio un ciclo solo, perché per un po' di tempo cerco, poi trovo e da lì in avanti tiro indietro gli elementi. Non devo fare due volte un ciclo. Però la complessità di questi dettagli non, non, non, non li guarda ed è comunque la complessità delle operazioni è O grande di n. Get index, dato un indice, allora nel caso dell'array list la complessità è o grande di 1, nel caso della linked list è o grande di n perché passi in passetto devo arrivare, devo fare quel numero di passi per arrivare all'elemento. All all all all all Stesso analogo ragionamento nel caso della set. Nel caso della set, io devo inserire, un elemento, per favore, devo inserire un elemento in una data posizione, quindi è o grande di 1 se, se è un array, ed è o grande di n eh, se devo, eh, o grande di n per trovarlo, più o grande di 1 per fare l'inserimento vero e proprio. Nel caso della linked list, aggiungere un elemento nel caso della array list beh, o grande di 1 per aggiungere l'elemento però devo anche sommarci un'operazione o grande di n per spingere in avanti tutti gli altri elementi nel caso della linked list invece io avrò o grande di n arrivare fino lì e poi o grande di 1 l'inserimento quindi alla fine la complessità è la stessa rimuovi di nuovo è o grande di n nel caso dell'array e o grande di n per trovarlo più o grande di 1 nel caso della, della lista, e poi ho le ricerche che sono sempre o grande di n. Quindi qui potete vedere come tutto sommato la linked list non abbia questi spaventosi vantaggi in termini di complessità rispetto all'array. Quindi il bambinetto aveva cantato vittoria troppo presto, perché anche nella linked list... Le, vario, le operazioni che io faccio quando uso la linked list hanno comunque una complessità che è lineare. Allora, a questo punto volevo effettivamente provare a eh, prendere un po' di tempi utilizzando il programma. Allora, la frase che in teoria non c'è differenza fra la teoria e la pratica dovrebbe essere di Albert Einstein ma non ne sono sicuro quindi l'ho attribuita al dottor House. a questo punto eh, devo spegnere il, il il, la lezione perché eh, se no questo computer non ha abbastanza potenza di calcolo per fare, per fare le prove quindi da qui in avanti sono senza registrazione però metterò online l'unico progetto su cui sto continuando a lavorare eh, del, in tutte queste elezioni